Eh, io sono al Brosset, arriviamo tra fuori. Buone. Perché sono vedi qui perché è la mia borsa a, di studio a, a, a e ci fu incontra. A, a, a, a, a, a Rue mi, mi spaventò questo edificio perché è un edificio dove stai a mezzogiorno con tutte No, vai, piccole, vai dietro stesse, al Parlamento tra Polarie e... Se vuoi salire un piano, non trovi le scale, le scale mobili che vanno giù. E tra dieci minuti arriviamo. L la a fianco al giardino, lo esattamente, lo a fianco al parco, giardino. mettete in mezzo e, e, ai due edifici. Diciamo, sì, per un articolo uh, per uh. Allora, questi comitati sono importantissimi perché sono quelli che definiscono certe cose a monte e che definiscono tutti gli aspetti tecnici di un regolamento, di, un, di uno strumento legislativo o di implementazione della commissione, ma soprattutto gli strumenti legislativi. Ok, quindi... Questi comitati, okay, che fanno parte del processo decisionale della comitologia, proprio perché dai comitati, hanno moltissimo potere, okay, però si sa molto poco di questi, a parte che sono centinaia e centinaia, cioè solo la lista è lunghissima, ma quello che è importante è che in questi comitati, che sono dei comitati scientifici, nei quali ci sono degli esperti, quindi ingenuamente si crede che sono neutri, in realtà moltissime delle corporate lobbies ci mettono i loro esperti, persone che eh, vengono pagate direttamente da queste lobby o ci hanno lavorato dentro o che ancora ci lavorano e che hanno sapete le due o tre cariche per cui uno compare come non so, il, il professore di un'università e del dipartimento xy ma che ha poi la consulenza con questo e quest'altro interesse industriale e quindi si presenta diciamo, come un ricercatore, un professore, un esperto di una materia, ma che ha un conflitto di interessi molto forte perché rappresenta in un panel, dovrebbe rappresentare un'expertise scientifica, okay, invece rappresenta un interesse industriale diretto e quindi qui si tengono tante riunioni che se uno le guarda no, subito cioè, sembrano poco interessanti proprio dei comitati tecnici su non so se il grano c'ha due punti o c'ha tre punte per chiamarsi così oppure si deve chiamare un altro, un altro modo Dico, però in realtà sono, sono delle robe così loro prendono il bus cosa? Sì, adesso andiamo sì, certo. e quindi qui ci sono un sacco di riunioni che sono molto infingarde, perché poi dopo si decidono delle cose che insomma, sembrano delle cose scientifiche, ma nei quali gli interessi industriali sono fortemente rappresentati. E invece rappresentanza di interessi dei cittadini, dei consumatori, delle organizzazioni, per esempio ambientali e tutto, sono quasi assenti. E quindi un, cam un cambio Diciamo, è proprio necessario il modo in cui si prendono le decisioni, il modo in cui è strutturato la presa di decisione e anche la formazione delle idee che poi dopo vengono diciamo, sviluppate in degli strumenti legislativi. Ma tu? Perché non, non c'è nessuna legislazione chiara in materia esatto, di conflitto cioè, di interesse una, una e la Commissione fa. ritiene che assolutamente... Ehm, legittimo che, che tutti gli interessi vengano rappresentati che in parte è giusto, è vero però il problema è quello del, dell'imbalance nella rappresentazione degli interessi e soprattutto poi cioè, il problema più grosso è quando una persona si presenta in un modo ok io sono non so, ricercatore di questo e quell'altro e poi invece magari ecco tu vedi Marco Morosini che dice Wuppertal Institute ma dietro di lui magari ci sta una lobby che ne so di della del... casa, casa legge associati. De, di non so che cosa, scherzo, dico per dire. Ecco, per, no, ma un professore di un'università, di un, di un centro di ricerca che ha delle pubblicazioni è proprio perfetto per poi invece avere dei lavori di, di consulenza, diciamo fare parte di un gruppo industriale e rappresentarne gli interessi. Ma come vengono nominati i consulenti? E i panel vengono nominati. Cioè sì, per, la, la, per la validità scientifica, per le competenze diciamo, nella materia. c'è anche l'obbligo della trasparenza. Non è obbligatorio. Devono presentare un documento, un certificare che loro poi non sono al solito di, di No, non niente tutto ciò è richiesto ad oggi. E questo è il problema. No. Andiamo al Parlamento, Andiamo a parlamento dai.. Ma chi è che non...